Abbiamo già affrontato il tema che riguarda l'importanza della figura del geologo nell'ambito di una fiera internazionale come Geofluide, il mondo delle gallerie sotterranee, dei lavori, delle infrastrutture, tutto quello che riguarda quindi questo tipo di attività, Consiglio Nazionale dei Geologi che ha anche al proprio interno una fondazione, un centro studi e siamo con Lorenzo Benedetto che è proprio il presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, presidente. Già il Presidente Viola ci parlava dell'importanza di quello che è la formazione e l'aggiornamento continuo, è proprio la vostra mission principale? Assolutamente sì, noi, come dire, siamo il braccio operativo del Consiglio nazionale su due temi fondamentali: il primo è la formazione, che lei ha citato, e ovviamente il tema della formazione è un tema importantissimo, al di là di quelli che sono Adesso gli obblighi dell'aggiornamento professionale continuo, ovviamente le conoscenze, e l'aggiornamento delle conoscenze fanno la differenza nell'ambito delle professioni tecniche, quindi è un tema importantissimo che noi stiamo sviluppando ovviamente attraverso oh, l'erogazione di corsi di formazione professionale di alta qualità, eh, master e poi c'è un altro aspetto importante che è la fondazione Cura e che è quello delle attività di studi e ricerche che in realtà danno al, eh, le svolgiamo per dare al Consiglio nazionale diciamo, aggiornamenti continui sui dati e sull'evoluzione su questi temi, quindi il tema della difesa del suolo, il tema dell'acqua, il tema dell'ambiente in generale per indirizzare poi le politiche come dire, professionali del Consiglio nazionale e dunque eh, fare in modo che stia sempre sul pezzo il Consiglio nazionale su questi temi. Benedetto, ne abbiamo già parlato anche col Presidente Diolo, la svolta green, questa nuova filosofia che ormai da anni caratterizza non soltanto il nostro paese, viene da lontano, qualcuno forse anche un po' più avanti di noi in tema di tutela ambientale, ma in questa ottica proprio la figura del geologo assume un ruolo fondamentale. Ecco, com'è cambiato per il geologo il modo di operare in relazione a come è cambiata proprio la sensibilità nei confronti dell'ambiente nel corso degli anni? Ma guardi, noi siamo un po' antesignani di queste politiche per certi versi, perché sul tema sia delle risorse, sia dei rischi siamo stati sempre eh, protagonisti. Le Assolutamente le sì, perché sul tema delle risorse ovviamente, a partire da quella fondamentale che sono le risorse idriche, ma non solo, ovviamente noi abbiamo sempre operato per... Uh, un'ottimizzazione della gestione di queste risorse sia in termini di qualità che di quantità e soprattutto anche poi in tema di rischi perché alla uh, risorsa acqua e suolo sono legati anche i rischi il dissesto idrogeologico, questo è un paese ovviamente nel quale noi non possiamo pensare di Uh, come dire, um, uh, ottenere un progresso, ottenere uh, un'evoluzione in tema senza curare la parte dei rischi, perché un territorio sicuro non può essere un territorio uh, come dire, sviluppabile da questo punto di vista. Qui c'è tutto un tema di messa in sicurezza e c'è tutto un tema di gestione del rischio, perché oggi sappiamo che il rischio zero nel campo ad esempio, del distesso idrogeologico non esiste, dunque è un tema che va gestito attraverso la conoscenza, attraverso l'aggiornamento e la fiera tra l'altro è un momento importante perché ci sono le aziende che poi come dire, ci danno gli strumenti per, per operare bene in questo settore. Insomma. Forse non è andata di pari passo l'aspetto normativo nel nostro paese, c'era un po' di ritardo, forse da questo punto di vista, voi eravate le sentinelle già pronti ma magari forse ci siamo un po' dimenticati della de, de, de risposta dell'ambiente. Purtroppo sì, è così e non solo ci sono stati dei gravi ritardi ma anche la normativa eh, che è stata emanata in realtà andrebbe messa un po' a sistema perché c'è un po' di confusione sui ruoli istituzionali, chi fa che cosa, quindi la filiera andrebbe un attimo riordinata. Questa potrebbe essere un'occasione buona, eh, il piano nazionale di recupero e resilienza con le risorse che ha messo in campo evidentemente può essere un'occasione giusta e buona, la dobbiamo cogliere tutti insieme per cercare poi di come dire, di attuare questa transizione ecologica che è un bene per tutta la società e per tutta l'umanità. Diciamo. Bene, grazie a Dottor Lorenzo Benedetto, presidente della Fondazione, Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. Grazie per essere stato con noi, per il suo contributo e buon lavoro a Geofluid. Grazie a lei e buon lavoro anche a lei. A grazie. Tutti, grazie.